delle unioni dei comuni o di enti che si associano proprio perché eh, appunto le sfide sulle quali dobbiamo intervenire dalla mobilità all'energia, dalle sfide delle politiche sociali eccetera richiedono appunto la capacità di mettere assieme risorse, eh, persone, idee che da sole altrimenti non, non ce la farebbero e ci serve soprattutto anche per ottimizzare e mettere a sistema ehm, appunto, tutta una serie di eh, progettualità che altrimenti eh, rimarrebbero poco efficaci e molto si disperderebbero energie sul territorio. Quindi ehm, io appunto da, come dire, da, da progettista, da, da, da consulente. Ehm, mi viene da sollecitare appunto la, la politica proprio a eh, rafforzare questo quest approccio che sia ehm, sovraterritoriale e eh, soprattutto che coinvolga eh, sempre di più il, il tessuto imprenditoriale privato che ormai ha un po' il ruolo di leadership in tutti questi processi di transizione eh, economico e sociale. Ehm, uno dei temi sicuramente più importanti su cui eh, sicuramente ci sarà un'importante riflessione da fare è quello della mobilità eh, che eh, chiaramente con, uh, con il Covid si apre veramente un momento di riflessione completamente eh, di, di inedito, completamente nuovo eh, e mette anche in discussione alcuni eh, paradigmi che sono stati abbastanza consolidati. Secondo me il fatto appunto che viene citato prima che eh, non verranno più finanziato. Comunque il, il, la parte delle autostrade non è diciamo, la priorità, il core appunto, della, ehm, del, del recovery, questo è un segnale sicuramente molto forte. Secondo noi c'è tantissimo lavoro da fare nelle, nelle città, nei fino ai piccoli borghi, soprattutto nella riprogettazione del, dei luoghi. E soprattutto, secondo me, oltre a eh, diciamo, rendere più sostenibile e più resiliente il sistema della mobilità, certamente anche recuperare il bello, la bellezza come principio e valore importante.